Ciao ragazzi e ragazze, qui il vostro fanberale98 e benvenuti in questo nuovo video assieme a Wily! Ciao! Nelle ultime ore è uscito il secondo trailer di Avengers Infinity War e io assieme al mio collega abbiamo deciso di fare una reaction e poi decideremo abbiamo deciso di, di discutere una, una, una, una reaction e mezza, perché io in realtà già l'ho visto Perfetto, benissimo Avevamo in mente di vedere il trailer al computer Ma siccome purtroppo siamo in Italia E in fatto di connessioni facciamo davvero schifo Quindi siamo costretti a vederlo Con la via connessione dati del mio telefono Quindi benissimo, veramente uh, L'anteprima <ride> Comunque siamo riusciti a... a risolvere il problema di internet L'ho collegato al mio cellulare Ho una risoluzione buona, meno male E niente e il è che Ho zero credito e non ho la promozione attiva Non so come <ride> faccio ad avere internet ma. Vabbè, dai, iniziamo New York mm -hmm. Da quando lo conosco? Ha sempre avuto un obiettivo Questa war machine è di non in piedi Forse perché vanno. ha l'armatura Ah vabbè c è, è mezzo universo. Questa che è Gamorra. Se prenderà Strange. le gemme dell'infinito mm. Lo farà schioccando le dita Proprio così Ridimmi come si chiama uh. Thanos Però sono in due luoghi diversi uh, essere. Eccolo. eccolo! In armatura Te avevo detto però che Thanos con le gemme dell'infinito Spider-Man mm. Abbiamo un vantaggio lui verrà da noi. Uh, uh, eh, eh. Eh. Eh, abbiamo quello che Tano vuole. Perciò lo useremo. Era un ologramma della testa divisione. Parliamo del tuo piano. Non è male uh, a parte, Che fa schifo. Al certo. piano ci penserò io. E in questo modo diventerà ottimo. <ride> wow. <ride> non può fine è vicina mm. e allora metà dell'umanità continua questo dovrebbe essere flashback. un flashback eh? oh Lordi sì sì c'era l'ordine Con... perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe essere uh, wow. <ride> si ricorderanno di voi Senta. Senta america con Tutano sono vincere e lo riesce a bloccare Assurdo. io sono Peter a proposito Dottor Strange Oh usate i nomi inventati <ride> io sono Spider-Man <ride> <ride> Così, finito? Sì Finito così Mi aspettavo di più, sinceramente Vabbè, però... perché ti avevo illuso, forse Gli Avengers vediamoci... Intanto, attimo, ci togliamo vedere sì, sì, sì, sì Allora, quindi Abbiamo visto appunto l'Ordine Nero di Thanos Ecco, abbiamo visto questo qua nel trailer nella, appunto, nave, di... nella nave di Asgard Ecco E lì possiamo vedere comunque tutti i membri Che cioè, potremo vedere nel, in Infinity War a io, concreto se devo essere in sincero, nel primo trailer Non avevo ben capito chi erano quegli individui, giuro. Io pensavo che tipo erano atterrati sulla Terra, erano andati in non so no, paese. No, sono, cioè, diciamo Ci sono Asgardiani. Cioè, fatemi capire bene. Tutto il casino: ah, Sì, lui parla. setta, tu parli di, sì, di le, dei le, cadaveri sì, praticamente. Cioè, tutto, il to, tutto quel casino che c'è stato in Tor Ragnarok per salvare tutti gli Asgardiani. Cioè, tutto così. In pochi secondi è andato a farsi fottere. Come è, com è possibile? Dai? Vabbè, io avevo intuito comunque già dal primo trailer che quella sera sì era la nave di Asgard. Che quelle erano vittime. Ovviamente erano gli Asgardiani. Che lo gli consegnava il tester a Thanos. E poi Thanos, con la gemma dello spazio, arrivava sulla terra. Cioè si capiva perché apriva proprio il portale per, per entrare. Vabbè, quindi... sì, ma io pensavo che. Eh, la prendesse diciamo in un tempo la prendesse in quel posto lì no la prendesse <ride> magari sulla terra dico magari mh, ci metteva un po' di più no no no è, si vedeva lì proprio l'oggi che glielo porgeva nella nave vabbè poi abbiamo visto vabbè anche gli avengers collaborare con uh, i corgetti della galassia certo. per la prima volta finalmente e... Sì, nel primo trailer questo non si vede anche se è la scena in cui c'era il Dottor Strange che metteva le pedane per far saltare Star Lord ah quella <ride> scena già cioè, si era vista nel, nel trailer di bene. Infinity War quello lì del del Comic Con. Puoi insegnare simpatico anche le battute. Vabbè, lo scambio di battute anche fra Spider-Man e Dottor Strange, sempre. Quando... Sì, quello alla fine <ride> dopo il tiro. <lettino, ride> L'ansia, come siamo nuovi inventati. Quindi. Sì, vabbè, <ride> Strange è il suo vero cognome. Però è anche interessante perché alla fin fine, anche in vari fumetti, mi pare che Spider-Man ha avuto anche a che fare con Dottor Strange. Mi sì, pare sì, anche... sì, tantissimo. Infatti, la prima cosa che ho pensato è stato quando. Successivamente a quando Peter rivela la sua identità in, in Civil War questo nei fumetti. Eh, poi chiede l'aiuto di Strange eh, in modo che tutti quanti dimenticano. Eh, dimentichino gli fosse Spider-Man. Insomma. Sì, ma anche quando ad esempio ha avuto a che fare con la gatta nera. Cioè che la gatta nera, diciamo che in alcune persone aveva il potere di um di far venire la sfortuna agli altri in questo caso. In tutte le versioni, cioè l'unica versione, della... nella versione Vabbè. classica della gatta nera sì. ha questo potere. Sì, diciamo poi nelle altre tre versioni, diciamo che questa capacità, questa caratteristica l'hanno levata Ho una supposizione per riguardo alla posizione aspetta, della aspetta, Gemma dell'Anima. Io penso, anche se non è apparsa nel precedente film, però, Black Panther. Penso che la Gemma dell'Anima si trovi a Wakanda. Questo spiegherebbe il motivo per cui la battaglia. Si sposta a, appunto a, a Wakanda Fondamentalmente in realtà questo trailer Già ci dice perché la battaglia si svolge lì Ovvero perché gli Avengers Vanno là a proteggere le gemme Appunto questo sto dicendo eh sì, ma vanno in Wakanda perché è uno stato tecnologico, perché lì c'era l'esercito che poteva fronteggiare. È l'unico esercito al mondo che può fronteggiare una, una minaccia del genere. Sì, ma può anche essere, ci può anche essere la probabilità che la gemma dell'anima sia lì e gli Avengers non lo sappiano. Quanti, ci sono stati molti casi in cui... Uh, gli Avengers e anche i vari diciamo, supereroi e quant'altro hanno avuto a che fare con oggetti Che alla fine si sono rivelati essere sì, delle ma... custodie del uh, Gemme dell'Infinito Prendiamo ad esempio il, lo scettro di Locchio, il Tesseract lo non Inizialmente non si sapeva che possiede il gemme dell'Infinito Vabbè ma dubito comunque che dopo che ci hanno fatto vedere Pantera Nera Prima di Infinity War eh, poi arriva in fin di cuore e dicono: No, sì, guardate, abbiamo una gemma dell'infinito eh? No, non lo so, secondo me anche <ride> Sì, è ma più che altro io penso so. che Ce l'avrebbero fatto intuire Come è stato in Doctor Strange Cioè in Doctor Strange c'era l'occhio di Agamotto Che io l'avevo capito all'inizio del film Che quella era una gemma dell'infinito Ma dell era evidente era evidente. Era evidente in quel caso. Però alla fine del film l'hanno proprio palesato hanno detto, sì, questa è una gemma dell'infinito alla fine del film ce l'hanno proprio detto Non in... voglio capire poi come cavolo facevano a sapere Che è una gemma dell'infinito Ma vabbè sono stregoni Questa è magia ragazzi Per quanto riguarda il luogo dove potrebbe essere situata La gemma dell'anima Ci sono varie teorie adesso mm. Tu pensi appunto che sia in Wakanda io escluderei, molti dicono appunto potrebbe essere Adam Warlock Adam Warlock, ne dubito, come hanno fatto quella razza, quegli alieni a oh beh, di a prendere il No, non è più che altro come ne hanno fatto, magari ne avevano uno in qualche modo la utilizzavano come l'ha utilizzata Ronan Ma sì, ma dovrebbero introdurmi, introdurmi questo personaggio esatto. adesso No, no, non sarebbe non... sconveniente, uno che già c'è È, senso è interessante invece il fatto che la gemma dell'anima possa, possa averla inda Possa essere lo stesso Emdal, magari sono i suoi occhi. Mm. Perché lui effettivamente. Se ti ricordi bene la visione di Egio che c'era Negio Ultron Beh, era... si è avuto quella visione in qualche lui modo. Lui diceva: di i miei contatto, occhi, i ne... miei occhi vedono, vedono ogni cosa. Sì. Diciamo, allora non mi ricordo le sì, pressioni. Però potrebbero essere effettivamente gli occhi di Imdal, anche perché il colore liride sarebbe. Del colore della della della gemma dell'anima beh certo però a questo punto non vabbè è chiaro che il potere della gemma varia in base al portatore se tu non comprendi il potere della gemma è chiaro che non puoi utilizzare tutto il suo pieno potere quindi vabbè in quel caso lui non sarebbe semplicemente il portatore ma sarebbe proprio l'oggetto ah, contenitore La, la custodia certo cioè e poi una che è abbastanza recente potrebbe eh, appunto si pensa che potrebbe essere Tony Stark, il contenitore della gemma, o possedere la gemma in qualche modo, che la possegga mm. allora, io penso che. Du questo, questo... Dubito fortemente. Questo c'è più che altro da un'immagine che, aveva che avevano pubblicato i Marvel Studios mm. non molto tempo fa, cioè, poi è... ma forse che ha a che fare con. Fa, forse. forse che abbia a sì, che sì, fare con sì c'erano appunto le, eh, questi personaggi, c'erano le gemme dell'infinito, si vedevano. E al centro di ogni gemma c'era il personaggio che ne ha avuto a che fare di più c'era mm -hmm. Cap al centro della gemma dello spazio e soprattutto dietro l'eroe perché vabbè, certo, perché Loki no se... ha avuto più a che fare con il Tesseract rispetto a Kapp però Cap eh, è certo. quello il primo con cui l'abbiamo visto poi c'era Visione con la gemma della mente Starlord con la gemma del potere e poi c'è Iron Man con la gemma dell'anima Iron Man al centro della gemma dell'anima quindi questa cosa giustamente ci fa riflettere Diciamo allora la gemma dell'anima ce l'ha Iron Man o oh, Iron Man ha qualcosa a che vedere con la gemma dell'anima? Però è il caso, innanzitutto, di spiegare in cosa consiste la gemma dell'anima. Allora, secondo mm. i parenti. Nei film... fumetti, questo è esatto. nei fumetti, poi non so come vorranno adattare il tutto nella versione cinematografica del film. Allora, eh, la gemma dell'anima viene considerata eh, fra le gemme dell'infinito la più potente di tutte. Perché è in grado, praticamente, di controllare qualunque anima, innanzitutto in è in grado anche di togliere. Di levare ogni singolo potere, ogni singola capacità Cioè è in grado di fare quasi qualunque cosa in poche parole Diciamo eh, inerenti sempre al controllo dell'anima Ma soprattutto c'ha anche un piccolo effetto collaterale A quanto pare la gemma dell'anima può essere brandita solo da chi ne è degno Quindi eh, chi, infatti chi, eh, tocca, eh, chi viene a contatto con questa gemma dell'anima e non è assolutamente degno Esplode, praticamente viene disintegrato in poche parole e quindi Vabbè, potrebbe... anche, altre, anche la gemma del potere abbiamo messo che sì, a questo sì, effetto questo, ah, sì, questo è vero però diciamo che questo, quello là dipende dal fatto se riesci a detenere il potere cosmico cioè e soprattutto se, eh, perché ad esempio abbiamo avuto Starlord Starlord per niente è diciamo un ibrido di un essere umano, di un essere umano e anche di un, un eterno, un di, un sì. di un celestiale, quindi normale che riesce in pa riesce a controllare praticamente il potere della gemma eh, il potere della gemma, della gemma del potere, sì. però la gemma dell'anima è molto più potente e probabilmente Thanos, neanche Thanos riuscirebbe a toccarla, però c'è anche una particolarità Allora, eh, a quanto pare le gemme dell'infinito Se li unite tutti insieme annullano a vicenda praticamente I loro effetti collaterali Quindi con molta probabilità Thanos potrebbe Prendere tutte le gemme le, eh, cin eh, le cinque gemme dell'infinito E poi pensare alla sesta Alla fine perché poi Sì, si sì, sì, sì, sì, Infatti eh, ricordiamo Ad esempio che la gemma della realtà eh, diciamo che è una delle gemme Anche se una, è considerata Una delle gemme più potenti Però eh, se viene a contatto Con le altre gemme Diciamo che viene equilibrato il suo potere Quindi mh, si evita in pratica di fare Casino con le leggi Che governano la realtà in pratica mm. Però Comunque Certo la gemma della realtà è questa, non, non, la, non la vediamo In Infinity War Indubbiamente Io penso per una questione di distanza Cetano cioè, Tannus ha adoperato delle scelte Ha detto intanto mi prendere la gemma Magari sta passando a Xander Si è presa la gemma del potere e Poi ha intercettato quella dello spazio Indubbiamente Quella dello spazio è comoda e Bene, poi effetti. decide di andare sulla Terra per prendersi, allora, forse in base alla distanza, probabilmente la Terra è la più vicina. Quindi... Vabbè, a quel punto hai la gemma nello spazio, o la utilizzi per andare dove Vabbè, ah certo. Viene. soprattutto se viene a contatto con la gemma, eh, con la gemma del potere. Perché. Ma più um... non sappiamo lui come, come fa tro, a individuare le gemme: ah, tipo il radar cerca sfere, oppure. <ride> oppure... <ride> Ma, ma forse è il quanto dell'infinito po possibile che magari permetta, magari semplicemente lo ma forse sa Forse ha contatto le con chi cerca, lui. magari li cerca. Vabbè, ah, c'è da dire che Thanos cioè, so praticamente è l'essere più potente dell'universo. Ha ah, i suoi piedi, praticamente ci ascagnozzi. sono sì. a scagnozzi. Quindi probabilmente c'è l'ordine nero. Quindi magari sono loro che uh, avranno avuto notizie, avranno investigato e quindi avranno già trovato, avranno localizzato le varie. Gemme dell'infinito Poi, vabbè, non c'è nient'altro interessante Ah, vero, c'è la scena in cui vediamo Captain America che riesce a bloccare eh, Per, non so Qualche bellissima, secondo sicuramente bellissima. Thanos Con il eh, guan guanto dell'infinito Con solo le due gemme dell'infinito Che già sono, vabbè, se sembrano poco vabbè. Però sono tanto già Vabbè, cioè... era la gemma 1 la gemma dello spazio <ride> Che poteva fare la gemma, del po <ride> vabbè, la gemma del potere Non è nulla di che Io Mi amplificava quello dello spazio Ah, cioè, quindi al okay. massimo poteva traslarlo. Vabbè, <ride> però già il fatto che un super uomo riesca praticamente a tenere, a tenere testa per qualche secondo al titano pazzo è assurdo. Tenere testa, nel senso, bloccarlo. Porca miseria, eh sì, sì vediamo. Comunque, Capitan America è allora, primo Capitan America sappiamo esatto. che la sua forza risiede nel cuore perché allora. lui ha un cuore puro. Quindi io non lo so. Quella scena non è piaciuta, francamente. No, pure. a me pure. Ci risulta, ci Poi sempre... ricordiamoci che Capitan America è riuscito. Nei film, perché nei fumetti Proprio lo brandisce Ma nei beh, film è riuscito sì. a spostare un bogliettino A ah, me il Neil, sì, Neil. Quindi, quindi comunque Capitano America Magari quando per un attimo Ho detto, eh ma questo qui mi sembra più degno Quello <ride> cioè, <ride> perché le geometri di Alla fin fine funzionano in maniera diversa Quindi... Sì, sì, sì, non non Sicuramente che... non è Mjolnir Però eh, come dicevi tu prima Nel caso è la gemma dell'anima Bene gente qui finisce il video Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata anche ai vari social Che trovate in descrizione Date un'occhiata anche ai social di Wiley Che trovate sempre in descrizione Io lo ringrazio ancora lo ringrazio ancora, ancora vuoti sono comunque <ride> <Bene>. <ride> E noi ci rivediamo con un nuovo video Ciao a tutti!